Ci troviamo a pochi passi dal centro storico di Napoli, un'oasi del WWF. Ci troviamo nel vulcano Astroni. Il cratere Astroni è un vulcano spento, inserito nell'area vulcanica dei Campi Flegrei. Ultima eruzione 3700 anni fa. È un polmone verde. È un'estensione di 250 ettari. In pratica è veramente un polmone verde. <ride> Grazie alla presenza di tre specchi d'acqua al centro del vulcano eh, ci sono alcune specie di anfibi eh, la rana verde e il rospo smeraldino Ora voglio fare un esperimento Muoio. Un napoletano lo stavo dicendo Muoio stare un po' che zitta Voglio stare un po' zitto Voglio far sentire solo i rumori Della natura Beautiful si producono due vini Doc, Piedi dei Campi Flegrei e Falanghina dei Campi Flegrei. Così se venite qua vi portate un bellissimo ricordo. E per voi sto assaggiando la Falanghina dei Campi Flegrei. Vediamo un po'. dire più di tutto e di più cioè tutto <ride> quindi ricordatevi la falanghina dei campi flegrei eccezionale comunque ricordatevi questo se vi trovate a napoli fate una visita al vulcano astroni ah, fate tante foto così vi porterete a casa un bellissimo ricordo da condividere insieme perché è stupendo, cioè io lo ripeto sempre Seguitemi! <ride> La cosa bella di questo parco è che potete fare questi bellissimi incontri. Oh. <ride> no, Questi sono gli incontri che fate in questo parco. <ride> È bellissimo, guarda qua. Bello. È stupendo. Eh, ci stiamo facendo un selfie, guarda. Bello. Vi do dei consigli. Fate questa bellissima avventura con tanta tranquillità. Portate scarpe comode, acqua. E se dovete buttare qualcosa, vi prego di portatelo indietro. Buttatelo dopo in qualche cassonetto sopra. Rispettiamo la natura e rispettiamo questo parco. Siamo arrivati alla vecchia Farnia. Dietro di me. Nella riserva naturale c'è una mostra dinosauri in carne e ossa, per informazione andate nella descrizione di questo video, vi ho messo un link. Sono convinto che qua i vostri figli si divertiranno, veramente è uno spettacolo. all'ingresso del parco è alla fine di questo video spero che questa avventura vi è piaciuta quindi se vi è piaciuta mettete se non vi è piaciuta mettete insomma una di tutte e due vi raccomando seguitemi come sempre pure perché sono agostino seguimi per napoli <ride> Quindi aiutatemi a crescere, mi raccomando, fatemi crescere, mi raccomando, se no non crescere in altezza perché so, tanto non è che sono tanto alto, cioè più di questo non cresco più, però fatemi crescere sul canale, grazie, sarò grato.